Ciao, ciao, eccolo qua, a tutti, ciao. ciao bello, era da tantissimo tempo che dovevamo fare una diretta live nei negozi. Guarda, mi tolgo un attimo che sto lontano anche io dalle clienti, siamo a con queste... che... sì, sì, siamo tutti siamo con qualche minuto c'è un pochino di confusione questa mattina. Eh, volevo sapere da te come stiamo andando? Bisogna migliorare il servizio, bisogna ascoltare di più la cliente, cosa che con la velocità del lavoro non possiamo farlo. Invece, oggi magari, si lavorerà di meno. Io mi ricordo un, eh, un corso che feci anni fa con una persona molto cara a me, che purtroppo non ho più visto e né sentito nel mio settore, che non voglio dire nome e cognome perché magari non opera più neanche nell'ambiente però una persona che io avevo stimato, mi disse che quando non si lavora è il momento di dare tempo a una cliente. Tante volte noi siamo in un negozio senza lavoro, entra una neanche ci va di servirla, invece in quel momento noi dobbiamo dare il massimo di noi, proprio perché quella che è entrata porterà poi dopo nuove persone. E questo è il momento di dare tempo a chi viene da noi dedicargli tempo, amarla capito? bene, eh, proprio per questo motivo ti informo che è nato questo gruppo privato che si chiama Concept Academy dove faremo formazione per i giovani e tu sarai uno degli insegnanti dentro la piattaforma e questo gruppo serve anche che è privato per discutere tra professionali come eh, affrontare o come migliorare questo cambiamento di costume perché sicuramente non è più il parrucchiere di una volta sarà sempre creativo però dovremo cambiare abitudini noi e farle cambiare anche alle clienti che è ovvio che le clienti oggi sono abituate a svolgere nel salone determinate cose no? ma noi dobbiamo anche impararle noi, insegnare noi alle nostre clienti il comportamento insegnare alle nostre clienti la tempistica in quanto questo problema che abbiamo, io spero che si risolva il prima possibile ma lavorare in un ambiente dove non possono entrare più di tolte persone si deve stare con la mascherina dobbiamo parlare poco ma concetto è questo parlare poco ma colpire bene capito per esempio noi con queste piattaforme che stiamo uh, utilizzando insieme a te che prima erano impensabili eh, concept la sta utilizzando per avere delle consulenze online private per vedere, far vedere materiali o colori per poi quando la cliente viene in negozio perché adesso abbiamo dei tempi stretti che più di tante persone non si può fare e fare e una consulenza seria ci vuole un pochino di tempo e, e la... noi dedicheremo, dedicheremo del tempo a questo, io... a questo lavoro ecco. adesso io, caro Francesco, vi lascio e spero di rivederci presto perché abbiamo bisogno tutti di una collaborazione più stretta e quindi ci aggiorneremo nei prossimi giorni io e te per poi dopo magari fare una diretta anche diciamo di, una, di un qualcosa che possa essere più costruttivo da parte di chi ci vede di, da parte di chi ci ascolta la possiamo, Va bene. Fare, la possiamo fare o pubblica o anche privata tecnica per gli addetti ai lavori, e certo, poi dopo tu sarai il manager che gestirà questa cosa. Perfetto. Va bene, io ti lascio il tuo lavoro, Grazie. ti ringrazio, un saluto Ciao. e condividi questo nel tuo gruppo. Buona Perfetto. giornata a tutti, vi saluto. Vi ringrazio e mister Signorelli, vi mi abbraccio forte, anche se è un abbraccio virtuale. Ciao. Il verde i tuoi capelli. Ciao. Ciao. I tuoi capelli. Ciao.